Benvenuti a Economicamente nel mese di ottobre, il mese tradizionale dell'educazione finanziaria. E come economicamente cavalchiamo questo percorso nel mese di ottobre, nel mese, l'hashtag è sempre Edufino ottobre 22, sì, 2022, in cui potete sui social divulgare poi questi filmati e questi video con gli ospiti che ci accompagnano nel mese dell'educazione finanziaria e quest'anno il tema è costruisci oggi il tuo futuro.